Ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro la moglie e la suocera, uccidendole entrambe in manette un 38enne di origini magrebine, Jawad Isham. Attorno a Luna la brutale aggressione che si è consumata di fronte ai due figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e una bambina di 2. Nessuno pensava che arrivassero tanto, dispiace e la preoccupazione per questi fiori. Quello è l'importante, che qualcuno si prenda cura. La suocera Brunetta Ridolfi, di 76 anni, residente a case nuove di Ceciliano, è morta subito a causa delle ferite inferte, mentre la moglie Sara Ruschi, 35enne, è deceduta in ospedale dove è arrivata in condizioni disperate. Io mm, sono rimasta di stucco veramente stamattina quando ho saputo insomma quello che era successo. Io direi persone tranquille ecco. Nessuno nella zona avrebbe mai potuto immaginare un epilogo così drammatico. Assolutamente no. A chiedere aiuto nel cuore della notte è stato il figlio di 16 anni. L'uomo dopo le coltellate è fuggito, è stato rintracciato dagli agenti della polizia, intervenuti sul posto mentre stava cercando riparo in questo piazzale a pochi passi dall'appartamento teatro del delitto. L'uomo, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato, avrebbe detto le ho ammazzate tutte e due. All'origine del duplice omicidio, forse una lita degenerata in tragedia oppure un raptus di follia. Sono rimasto male perché ancora nel 2023 succedono queste cose, è impressionante, cioè le cose ne parli, se ne discute, ammazzare una persona è la vita di una persona. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo e coordinate dal PM Marco Dioni.